Terra! Dove? A ore 11.48 Siamo salvi! Sì! Eh, no, no, ti prego, no! Se Dio esce, siamo nei guai! Madri, che È fai? Non alzare no. lì,